Grazie bentornati a questa rubrica dedicata a Giacomo, e dedicata al Modern Electric Base meglio all'approfondimento, allo studio di questo grandissimo materiale che ci ha lasciato nell'eredità il nostro mito e Oggi vediamo il, il primo e vero e proprio esercizio ehm, di tecnica che Giacomo mostra a Jerry Gemmott e quindi siamo al minuto 8.40 circa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 dal quinto tasto della corda di soldo quindi al do fa più o meno questo se non mi ricordo male anzi si sposta anche tasti, quinto, quarto, terzo, secondo, una nota per dito, quindi minero, medio e indice.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 una in senso ascendente eh, oppure se si vuole aumentare ancora un po' più la difficoltà invece di suonare solo, eh, diciamo, quattro, quattro tasti alla volta si può partire, ad esempio, dal eh, primo che mi viene in mente dal sesto tasto, in questo caso un do biasis con medium,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 quinto tasto della quarta corda. Eh, il classico esercizio più comune è quello di... Posso anche però tenere appunto un dito fermo sul quinto tasto della quarta corda e fare eh, il resto dell'esercizio con le altre dita che invece si muovono. Ebbene questo.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 Può fare questi tipi di esercizi, quindi partendo magari dal dodicesimo tasto della corda di Sol, che appunto un Sol, eh, ad esempio fare questo. Eh, tre note per corda quindi so, mi, re, re, si, la come sposto di un semitono faccio lo stesso parte eh, Questo è un altro esempio. Pure, eh, questo tipo di pattern fanno, però a distanza di eh, di tuono, quindi so fa mi bemolle e Re. E poi ripartire. Questo ci serve per eh, appunto esercitarci sull'allargamento. Oppure per chi? E ha un'estensione un abbastanza ampia della mano, può fare anche le quarte discendenti sulla stessa corda, quindi, sol, re, re, eccetera, eccetera. Quindi, divertitevi come ho fatto io in passato e come faccio ogni giorno perché io parte dello studio dedico eh, a questo tipo di esercizi divertitevi a crearne dei, vo eh, dei vostri quindi eh, oppure anche a renderli un po' più musicali eh, quindi associare l'esercizio magari a una linea melodica può essere un'altra idea sperimentate, divertitevi eh, quindi in questa lezione abbiamo visto <ride> il riassunto quello di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 suonare anche la mano destra quindi utile per entrambe le mani quindi ragazzi ci vediamo al prossimo video